Prendiamoci cura degli altri, perché è bello vederli felici. Da quando ho sentito la canzone di Pattiato, ho scoperto qual era la strada per la mia vita. Provare cura per le donne, che significa qualcosa di profondo, lo faccio proprio perché poi penso di essere la persona che approfondisce anche qualcosa per la cura di me. Prendiamoci cura dei nostri uomini, camminiamo insieme lungo la strada della nostra vita.